Bentrovati trovati da Gerardo Paterna per una nuova intervista uh, su ReTV. Oggi in studio uh, ospitiamo con grande piacere Gabriele Lo Stimolo, CEO di eh, Suiz NPL. Uh, grazie per essere intervenuto Gabriele. Grazie a voi di nuovo. Allora Gabriele, eh, sappiamo che la tua società si occupa di eh, gestione e consulenza in relazione ai crediti immobiliari in sofferenza. E come ti collochi diciamo nello scenario nazionale rispetto a tutti gli altri competitor se vi sono insomma nella filiera della valorizzazione del credito tu in quale zona stai? Allora io ho avuto la fortuna di lavorare negli NPL cioè dall'A eh, dall a alla Z nel senso che ho iniziato proprio dalla piccola manovalanza ho avuto la fortuna di gestire per conto di diversi istituti di credito dei pacchetti di crediti, quindi significa la gestione totale, il recupero, quindi il contatto col debitore, eh, sono andato a fare le aste, ho, ho avuto un po' un panorama ampio di quello che sono le, gli NPL. Da qui nasce l'idea di un approccio specifico immobiliare rispetto alle NPL, quindi a differenza dei competitor più grandi big investor, ovvero uh, Blackstone, eh, Fortress eh, o altri, dove per la loro <coughs> eh, quantità di denari hanno la necessità di investimenti importanti, quindi appunto hanno delle banche a comprare 100 milioni di crediti dove all'interno ci sono ipotecari, chirografari o altro quello che faccio io è andare dalle banche <coughs> e trattare, scusate e trattare il singolo credito, sì. quindi vado da, dalla banca partendo dal punto di vista immobiliare quindi dall'immobiliare io guardo questo immobile secondo me a oggi vale X Su, sulla base di questo con, con dati empirici vado a trovare quello che secondo me è il miglior prezzo di acquisto per quanto riguarda i miei investitori, quindi una gestione tailored appunto su da questa idea, fatto, su, su misura, misura dell'investitore. Scusami, chi è il tuo investitore? I miei investitori sono eh, investitori, piccoli investitori di in private, sì. eh, ex costruttori, o ex, cioè, sì. eh, costruttori, sì. che magari hanno la necessità di diversificare un po' i, i loro investimenti. Perché? Perché magari il mattone sul libero mercato oggi fa difficoltà, nel senso è più difficile da trovare, certo. soprattutto perché... Mm, il mattone in asta dà tantissime possibilità, perché ci sono oh, oh, tantissime costruzioni a oggi che sono oh, bloccate, perché nel frattempo che si cercava di costruire la società è fallita, quindi abbiamo questi, questi palazzi interi al, al sal 70-80%, addirittura anche 90-95, che a un certo punto il giorno prima di iniziare le vendite salta uh, la società, sì. quindi abbiamo questi mobili finiti. Che non si possono vendere se non in asta Aste che durano, come dicevamo prima, uh, sette anni, in media, anche se adesso si sta un po' riducendo. Velocizzando, sì, sì, certo. Quindi io cosa faccio? Io, io con questi investitori intervengo prima, quindi vado a comprare il credito, acquisisco l'immobile, quindi faccio un ripossesso attraverso delle reocco, quindi delle società immobiliari ad hoc, create per questo scopo, quindi... Eh, a breve un po' il percorso. Una, una volta che entro in possesso dell'immobile, finisco l'immobile e faccio quello che facciamo prima, ovvero la vendita sul libero mercato. Ecco. Quindi questo intervento del credito serve per accorciare in maniera sensibile quello che è l'itere di eh, possesso dell'immobile. Da quest'idea nasce, eh, non solo per gli investitori, ma quindi anche per le banche, la consulenza, che è quello che stiamo dicendo, ovvero, mh, mi è capitato di andare da diverse banche e fare una domanda semplicissima. Voi cosa fate per i vostri crediti? La risposta, soprattutto delle banche piccole, è nulla. Nel senso, facciamo l'azione legale, parte l'azione legale e dopo aspettiamo che tra qualche anno qualcosa un giorno chiami il curatore o il custode o il delegato e ci mandi il bonifico di quello che è venduto. A questa risposta allora io ho pensato di creare una soluzione sempre dal punto di vista immobiliare per le banche. Che significa? Chiedo loro di eh, avere accesso ai loro portafogli, verificare quelli che sono gli immobili che sono sottovalutati dal mercato, perché magari appunto sono in asti, in attesa che venga fissata una nuova asta o magari sono sospesi per qualche motivo. Io ho quegli immobili lì che sono più appetibili eh, faccio una valutazione a oggi, quindi do un mio valore a oggi dell'immobile, questo valore serve da paletto per la banca, quindi eh, consegno alla banca il mio valore e lì finisce attività. Questa attività poi si può estendere in diverse mh, modalità, possiamo andare dalla, dal, dal debitore a cercare una soluzione eh, attraverso la vendita consensuale, possiamo creare con il consenso della banca dei pacchetti da cedere, quindi le, le gestioni del credito ai famosi investor, però su basi diverse, perché prima si partiva dall'idea che eh, il mio credito era 100, oh, la perizia di erogazione è 100, eh, c'è un dato statistico che dice che si vende al 30, pare fatta, ehm, veniamo a 30, invece no, io do un, un prezzo a oggi di quello che è l'immobile, quindi di, di conseguenza di quanto si può recuperare da quel credito. Quindi tutto questo ventaglio di opzioni fanno in modo di uh, dare una rinfrescata a quelli che sono i bilanci e gli accontanamenti della banca. Benissimo, benissimo. Quindi un approccio direi molto, molto pratico, molto concreto, che chiaramente, essendo, diciamo così, eh, mirando anche alla cura degli interessi del tuo investitore. Eh, utilizzi diciamo, accorgimenti anche per velocizzare diciamo, un iter che diversamente sì. eh, diventerebbe abbastanza eh, lungo e complicato. Tema, diciamo, eh, crediti immobiliari, quindi lo scenario oggi, sappiamo che parliamo di decine e decine di miliardi di euro di crediti immobiliari in, in sofferenza. Secondo te a che punto siamo nella eh, risoluzione di questo, di questo bubone? Eh, qualcosa è stata fatta, eh, a cominciare dal nuovo decreto mh, delle aste, ovvero accorciare eh, i tempi di vendita delle, degli immobili che sono appunto in asta attraverso diverse eh, tecniche. Eh, uno è innanzitutto andare, allora non si può fare opposizione dopo un determinato tempo, cosa importantissima, il delegato ha... Sei mesi di tempo per vendere l'immobile, cosa che non è mai successa. Sì. Ovvero, prima ah, si faceva un'asta al eh, un all'anno certo. in attesa. Adesso il delegato ha un tempo massimo. Si fanno dei ribassi, sì. tum tum tum, al terzo ribasso si decide se quell'immobile ha un ulteriore ribasso extra, sì. del 50%, o a quel punto basta. Se, se, cioè, se l'immobile non si vende, si chiude la posizione. Non cambia nulla perché il debitore rimane debitore certo. e poi rientriamo in altri meccanismi, però sono delle tecniche volte a accelerare un po'. Sì. Eh, poi c'è l'agevolazione fiscale anche per chi acquista. C'è un uno che secondo me dal punto di vista tecnico è, il è stato il miglior cambiamento, è stata la possibilità di offrire il 25% in meno rispetto alla base d'asta. Questa qua secondo me è stata la migliore, perché? Prima, non so se ti ricordi, c'era la, la vendita senza incanto, sì. con incanto, e già lì potevano passare anche mesi. Sì. Ah, di solito no, però potevano anche passare mesi allo stesso prezzo. Poi cosa accade? Accadeva sei mesi, un anno di tempo di rifissazione della nuova asta al 25% in meno e anche lì senza, eh, senza incanto e con incanto. Oggi, con la, con la nuova legge, l'immobile va in asta senza incanto. Punto con incanto non serviva a nulla perché se uno non va senza non certo. va neanche con incanto con la possibilità di fare un'offerta del 25% massimo del 25% in meno rispetto alla base d'asta quindi in, dal punto di vista temporale eh, significa accorciare di un anno e mezzo di un anno quello che è il mio obiettivo andare certo. a comprare al 25% in meno. meno questa qua secondo me è stata l'agevolazione la migliore poi come dicevi tu oh, giustamente è importantissima la possibilità la possibilità, uh, il pagamento de delle imposte limitate a 600 euro con una clausola che devi rivendere l'immobile entro due anni, salvo e questa anche lì è molto importante clausola che prima non c'era e che l'ha inserito dopo uh, salvo che, che non sia una prima casa quindi se è un acquisto prima casa questa agevolazione vale per sempre quindi non hai l'obbligo di rivendita Bene. entro due anni, quindi per i giovani può essere incentivante, anche, diciamo anche così Ok, allora abbiamo parlato delle aste e qui ci siamo. In relazione proprio invece agli NPL, quindi alla gestione dei crediti in sofferenza, quindi prima della fase proprio di vendita all'asta, eh, visto che la tua società opera quindi i, facendo in modo magari di non arrivarci neanche all'asta, ma a livello più ampio, istituzionale, vista la mole e eh, il valore, voglio dire, intrinseco di questi crediti, ci sono delle, tu vedi azioni concrete? per sgonfiare un po' questo pallone? Sì, allora, eh, ci sono azioni messe in atto dallo Stato che mh, bisogna migliorare. Una di queste è la GAX, che appunto è questa garanzia sì. uh, statale che viene data sulle obbligazioni, su determinate obbligazioni. Adesso non entriamo nel merito, certo. però c'è questa possibilità, ma questa possibilità ha dei costi correlati che forse sfuggono ovvero devono essere valutate da un'agenzia di rating indipendente, che devi pagare, ah, quindi cioè, ci sono sì, sì, delle, sì. delle cose non proprio ancora chiare. Dei costi ulteriori ah, dei costi già, ulteriori. sì sì certo. Eh, cosa bisogna fare? La cosa che occorre fare, eh, quindi a parte dal punto di vista dello Stato che sta mettendo comunque il suo, è eh, venire incontro Uh, allora, è un mercato molto attivo nel senso che ci sono diversi investitori che vogliono entrare perché è un mercato che comunque rende soprattutto oggi dove eh, i rendimenti statali sono a zero il mercato degli NPL è un mercato dove comunque seppur basso un rendimento lo garantisce Poi parlando soprattutto di immobiliare sì, sì. dove bene o male sappiamo che c'è sì. un immobile sotto parli di investitori più italiani o anche dall'estero? Eh, sia gli italiani che gli esteri, nel senso che gli italiani hanno, a breve avranno la necessità di farlo, nel senso che eh, gli altri investimenti sono a zero, quindi è necessario in qualche modo investire. Dal, da, dal punto di vista estero il mercato in piele italiano, il mercato immobiliare uh, da noi è comunque sempre stato ben visto, parliamo dal punto di vista immobiliare di essere la prima nazione al mondo da, uh, del valore immobiliare, quindi... C'è tutto l'interesse degli investitori a um, entrare in questo a entrare, quindi gli investitori investito, eh, a entrare. Il problema è che si trovano davanti a dei paletti un po' complicati. Ovvero, come dicevamo prima, dal punto di vista legale non capiscono come funziona la, la legge italiana, tutte le, le nostre postille, i nostri mille articoli. E, dal punto di vista de, de, delle informazioni, io ho avuto modo di parlare con investitori americani. Eh, e spiegare loro la, la vita del credito è pressoché è impossibile, nel senso che le informazioni che noi abbiamo sono oh, frammentarie. Eh, la banca, molto spesso le banche hanno informazioni cartacee e non informatizzate, quindi significa che eh, non hai l'immediatezza di, eh, di queste informazioni. Questo qui fa sì che eh, l'investitore straniero, che eh, è molto smart, si trova in estrema difficoltà. Certo. Quindi quello che occorre per aumentare la vendita degli MPL, quindi ridurre questo, questa, questa differenza, questa massa, fare entrare sì. l'investitore e quindi andare a ridurre questa massa, è sicuramente dal punto di vista legale quello che si sta facendo con l'accelerazione delle aste, dal punto di vista eh, informativo è appunto cercare di... Eh, a ridurre il gap di informazioni, quindi sì. dare più informazioni possibili agli investitori che vogliono effettivamente eh, entrare in questo mercato. Quindi di fatto mercato è più trasparente, sì. certezza del diritto e non indeterminatezza, che è la cosa che spaventa più. Noi ci siamo nati nell'indeterminatezza, sì, sì, ma il, appena superi poi voglio il, dire, confine. il confine, diciamo che la visione e le attese sono decisamente sì, diverse. Sì, noi abbiamo tempistiche, abbiamo... poi se, sempre il caso limite, però casi limite di fallimenti in determinati tribunali, non facciamo nomi, eh, addirittura di 20, tre, di 30 anni, no, 20 25 anni. Sì. Eh, certo. eh, se tu vai a comprare un credito, a prescindere che sia scontato del 10, 20, 30 o, o che tu sia la banca, non, non, eh, non parliamo necessariamente di credito, parliamo di credito in sé, quindi non di investitori ma di in sé, tu fondamentalmente potresti recuperare questo credito dopo 25 anni. Sì, sì, sì. Quindi. c'è il nipote che va a poi recuperare. Sì, a seguire in la che pratica? modo certo. oh, io, investitore, eh, parlando per i miei, e ti compro quel credito? Ok, ma siccome non ho noto certezza, ma sì. probabilmente lo recupero tra 10 anni facciamo così, te lo pago l'1% però eh, sì. sì, eh. sono sicuro che qualche cosa porto a casa eh, ecco. Quindi, certo, sì. certo. E, senti Gabriele, io so che tu incontri anche eh, tanti agenti immobiliari sì. allora vorrei che proprio in un minuto eh, rappresentassi loro eh, che opportunità Uh, um, possono uh, trovare e possono uh, mettere a frutto proprio operando nel settore dove uh, operi tu. Quindi eh, in quale punto della filiera anche loro possono trovare il, uh, la giusta posizione per esprimere la loro professionalità. Sì, allora, questo qua diciamo che forse è stato già argomento diverse volte di discussione. Si parte dal presupposto che l'immobile in asta, l'immobile in sofferenza, l'immobile dove c'è un'ipoteca è un immobile perso. Nel senso che basta, non metto più le mani. È pensa, sì, è, sì è certo. So, è oggetto di discussione tante volte. E non è così, nel senso, soprattutto adesso che il mercato è finalmente diventato conosciuto, nel senso che se, se ne parla il telegiornale o quant'altro, certo. le banche hanno necessità di vendere, comunque di risolvere i, i bilanci. L'agente immobiliare dovrebbe avere tutta uh, la volontà di. Eh, andare a cercare queste, questi immobili, cioè quindi non lasciarli perdere, ma anzi coltivarli. Che significa coltivarli? Andare a capire se ci può essere attraverso un contatto con la banca, quello che noi facciamo quotidianamente, una soluzione. Le banche hanno necessità, non sanno di cosa stiamo parlando, non hanno idea dei loro immobili, facciamo capire loro che effettivamente c'è un mercato che, si può, eh, che può diventare trasparente. Quello che faccio io con diversi agenti immobiliari in tutta Italia è questo, uh, attraverso i, i contatti diretti che io ho con le banche, eh, diamo appunto, forniamo attraverso gli agenti immobiliari di zona, quindi del luogo, uh, forniamo un, da, un valore immobiliare di questi sottostanti immobiliari aggiornato a oggi, aggiornato a oggi su dati empirici, quindi significa uh, sul venduto, su quello che c'è in vendita, sulla mole di informazioni che abbiamo, sulla... Su, anche sulla disponibilità del, del debitore a partecipare certo. a, questo, uh, a questa posizione e quindi ben venga l'agente immobiliare senso bisogna un po' allargare gli orizzonti eh, noi collaboriamo con tantissimi agenti sul mandato delle banche certo. perché quello diciamo all'inizio andiamo a, ad aggiornare il portafoglio immobiliare eh, che è fondamentale oggi per trovare una soluzione che sia la gestione del credito, che sia il saldestralcio, che sia eh, il piano di rientro, se non abbiamo una valutazione aggiornata dell'immobile, a stato, oggi certo. parliamo del nulla. Certo. Bene, Gabriele, siamo giunti al termine del nostro tempo. Uh, ti ringraziamo per le preziose informazioni che ci hai dato, ci hai dato sicuramente un buon punto di vista operativo su questo uh, mondo complesso dei crediti immobiliari in sofferenza uh, confidiamo di averti ospite presto così ci aggiornerai sulle varie nuove attività quindi grazie mille Gabriele lo grazie stimolo CEO di Suiz NPL quindi da Gabriele e, e Gerardo uh, un saluto da ReTV uh, ci vedremo in occasione della prossima intervista a presto Grazie.